Io gli occhi chiusi, eh? Sì, sì. Devi leggere tu. No, non sta. non sta mettendo nessuna lettera, sta gironzolando un po' così. No, lo sento che gironzola, ma. Non si ferma da nessuna parte. Ti dico solo che. devi leggere tu, eh. in un punto vuoto mi sembra tra la U e la V, forse V tra la K e la L G. O W Q I niente I Cosa ha scritto? Non si capisce niente. Cosa, cosa ha fatto? O? Gov all'inizio, poi ha fatto W, Q, niente di sensato. Posso chiederti il tuo nome, per favore? E' andato avvicino al C Come ti chiami? Z S Zeta. R. U. Z. S. Z. R. U. Z. S. Z. R. U. Ma perché lo Sei... fai con gli, occhi, con gli occhi chiusi, se comunque magari c'è bisogno della tua vista per poter scegliere le lettere? Perché voglio farla ad occhi chiusi. Non mi voglio far influenzare da sta cosa. Mm. Ok. Quel che esce, esce. Stai bene? Sì. Sei un demone. È andato al bordo verso il no. al bordo verso il no. Se sei qui, veramente, voglio che mi accendi il K2, per favore. Voglio capire se veramente sei un'energia. Riesci a accendere le lucine del K2, per favore? Eh? No. Si è impiantato Ale. Rimettilo a metà. Cosa vuol dire a metà? Sulla G. Perché? Si fa così? Bah, si fa così, sì. Il punto iniziale è quello. Ale? se si ferma in qualcosa te lo dico vicino all'otto Tra la R e la S. Hai piacere a parlare con me? Sotto l'1, il 2. Sotto la U. Si è fermata al bordo. Ho pensato che fosse magari un'energia piccola O magari non vuole comunicare con la tavola Come? O magari non vuole comunicare con la tavola Il K2 non si è mai acceso? No Ora faccio una domanda. Che non si potrebbe fare. No, Ale di nuovo. No, Ale di nuovo. Stesso tipo di tocco? Sì. Cosa? Ma... Tu hai visto insetti in giro per caso? No, no, nulla. stavi pensando? Eh? A cosa stavi pensando? Di Ehm. Chiedergli... Um, se è morto e come è morto. Mm. Dai, rilassati rilassati vicino al sì, non mi hai ancora chiesto niente come sei morto? Sei è morto? G. così ha fatto questa serie qui okay. poi ha fatto così mm. e ha fatto così quindi l'ha chiusa la chiusa ha chiusa lui io proverei a accendere il ghost box va bene TK2 sotto il... La... Guardami, hai detto. Boh. Parla. Per favore, vuoi dirmi il tuo nome? con un pochino più veloce qualcuno riesce a sentirmi? Qualcuno qui presente, per favore? dirmi chiaramente il tuo nome, per favore? Hai detto qualcosa, eh? Mm. <susurra> <susurra> Hai sentito? Sì. Vorrei farvi alcune domande, voglio capire se siete demoni e perché vi chiamano così. Venite. Detto? Voi demoni. È vero che siete cattivi? Come dicono? È vero questa cosa? Io sono qua per cercare di capire. Potete lasciare qualunque messaggio se vi va. mi sono sentita toccare per due volte siete stati voi? Possibile che voi apparteniate a un altro mondo? Sì, cosa è successo, appena fatto il rituale, è appena finito il rituale, appena, diciamo appena finito il, la preghiera che era dovuta, um, le sensazioni sono state strane, nel senso che mi sono sentita eh, ovattata poi questa sensazione man mano è andata a sparire mm, paranormale non lo so perché succede a volte o no? ti è mai capitato anche te Ale? certo quindi non lo accrediterei a questa cosa eh, usando la tavola Ouija due cose strane sono successe nel senso che mi sono sentita toccare due volte una volta sul ginocchio e una volta eh, quasi alla caviglia sinistra eh, c'è anche vento quindi boh, magari anche qualche insetto mi è potuto anche sbattere contro anche se non era proprio un tocco ho sentito come, eh, appunto, come se tu soffi da una cannuccia a, a distanza abbastanza ravvicinata ho sentito quella tipo aria compressa ok quindi non era neanche un tocco era un qualcosa di strano che è una sensazione che ti può dare anche quando ti vola un insetto uh, vicino alla pelle o no sì. quindi <ride> boh anche lì uh, è vero anche una cosa che uh, il rituale che ho fatto io stasera eh, diceva che eh, a volte i risultati eh, non si hanno nell'immediato. Eh, quindi c'è la possibilità che possa succedere eh, qualcosa nei giorni a venire. Dovesse accadere qualcosa eh, spero di essere abbastanza tempestiva da poter filmare.